intanto Alberio, antici Alberio antici. va a superare scusami Le Grottagli in questo Prego. momento in lotta della diciannovesima posizione mentre Laudato in lotta con Milandinovic, compagno di squadra di eh, Daniele Poli che si è purtroppo ritirato vediamo Laudato se si va a prendere l'ottava posizione ciao Fabris ciao a tutti i sono Rosario eh, la passione per eh, Riguarda i titoli automobilistici come ribattezzati nel nuovo millennio come simulatori, parte da molto lontano, eh, da fine anni '80. Agli anni '90, quando ancora si giocava con i Flopponi, poi il balzo evolutivo di PlayStation 1 con il Gran Turismo e per proseguire nei, negli anni con titoli su PC come GTR 2, REST 07, eh, fino ad arrivare ai giorni nostri dove l'abbondanza l'ha fatta padrona, Titoli come i Racing, Raporto. Reserum, assetto corso, competizione non normale, progetti car vari, per cui questo periodo per noi amanti del genere è un periodo sicuramente positivo. 46 anni appassionato di simulazione di guida e di simulatori in genere allora è una passione che nasce dalla fine degli anni 80 con forse il primo titolo giocato su Amiga che era un titolo di jeff grammont eh, grand prix credo uno, poi passando per eh, appunto vari altri titoli come gp3 la serie nascar eh, fino ad arrivare poi a grand prix legend per poi arrivare a GTR2. Poi c'è stata una lunga pausa e diciamo che adesso è tra 4 mesi che ho ripreso appunto questa mia passione. Cosa mi ha spinto un mese in drivers? Beh, eh, il riconoscermi eh, in tante persone che poi ho avuto modo anche di approfondire un'amicizia. Eh, la passione che a tutti ci accomuna, che tutti i giorni ci fa scambiare opinioni, consigli e, e anche a tirare sul più del meno. Allora mi ha spinto sicuramente eh, la conoscenza fatta con Fabrizio attraverso il suo canale YouTube, eh, che mi ha convinto in qualche modo poi a ad iscrivermi insomma un suo campionato organizzato con un assetto corsa con le ferrari 488 gt3 è stata un'esperienza molto bella eh, con un gruppo di persone diciamo, che poi siamo diventati amici eh, sempre nel rispetto delle regole nel rispetto dell'avversario e nella massima correttezza categoria che sicuro mi affascina, mi sembra affascinato dai tempi di Giannini con le Alfa 155, oggi affascina perché sono dei voleri veramente sensazionali che potessi eh, confrontare con il gruppo di amici e eh, di nuovi amici eh, su un titolo come Deslum che per carità aveva i suoi difetti ma anche i suoi molti pregi mi ha colpito eh, per cui la scelta non è stata troppo difficile. <ride> allora mi sono iscritto al campionato di TM perché mi è piaciuta la formula, avevamo un pochino tutti intenzione di cambiare simulazione, eh, lo facciamo attraverso Race eh, un titolo se vogliamo diverso sicuramente dall'assetto corsa, con pregi e difetti come tutti i simulatori, eh, ma è stato comunque un motivo per poi come dire, implementare altre, altro tipo di, diciamo, di scelte all'interno del, del campionato stesso e quindi di conseguenza ci siamo poi ritrovati un po' tutti eh, ad essere come dire, entusiasti di partecipare a questo nuovo campionato con l'organizzazione di, di Fabrizio e di Andrea Balocchi, con la collaborazione anche di Luca Lazzarato, di Motori nella Leggenda e, e, e niente, credo che sia sicuramente un, un buon punto di partenza per chi vuole imparare come, come me. Allora, di questo campionato mi ha colpito senza un po' di dubbio il fatto di giocare in squadra eh, con un compagno di non corre solo per se stesso ma per cercare di, puntare, di portare punti per la squadra per cui eh, non è detto che eh, uno venga là la gara e poi si è al primo posto eh, in quell'appuntamento, possibilmente eh, si arriva mh, in quinta, in sesta posizione o in terza, in ottava, mh, dipende dove, anche il vincito della gara dipende da dove il suo compagno, eh, non è detto che arrivi primo e questo per mescolare un po' le carte eh, mh, mi, mi ha colpito parecchio, questo, il gioco di squadra eh, mi garba parecchio, diciamo così. L'aspetto che più mi ha colpito è stato il fatto, l'innovazione di, di, di formare dei team con l'intento partecipativo e di conseguenza siamo io e il mio compagno di squadra eh, Saro Alberio che chiaramente ehm, l'intento è quello di, di avere una classifica a punti. Quindi non si partecipa come unico pilota ma diciamo, in funzione di un vero e proprio team e questo credo che sia una cosa molto bella se non altro per, che, che va chiaramente a, a portare un, un discorso diciamo, di risultato verso il team e non verso la persona singola, il pilota singolo. che abbiamo con il mio compagno di squadra sentendo quello di passare delle belle serate tra amici senza senza esagerare inutile pressione e siamo andati subito in sintonia con il compagno di squadra con Luca, laurato e penso ci possiamo da qui ad aprile possiamo passare delle belle serate divertirci poi quello che verrà puntiamo il più in alto possibile però ci sono squadre veramente attrezzate bene, con ragazzi veramente molto veloci, per cui vedremo, intanto il primo obiettivo è quello di divertirci, di giocare sereni e poi quello che verrà ci prendiamo. Allora il risultato finale chiaramente, è, è, insomma, andiamo a fare il meglio possibile, insomma, è inutile dire no, siamo qui per partecipare, ci interessa tra virgolette fare delle comparse. Speriamo bene insomma, di ottenere dei risultati se non altro diciamo, decenti e, e il team è stato assortito con, con, appunto, con un discorso di essere un, un pilota più veloce e l'altro un po' meno. E, da questo punto di vista siamo tutti e due veloci, siamo fortissimi, quindi è meglio che gli altri insomma, ci tengano d'occhio. C'è l'inventa della formula squadra, che come dicevo prima mescola bene le carte e equilibra un po' le classifiche per avere il più spettacolo fino alla fine. E poi appassionati come me, come tutto il gruppo, correrebbe anche con dei carri della spesa, per cui quello lascia il tempo che trova, Air eh, Factor 2, Resrum eh, o il futuro assetto di competizione o i racing. Categorie che piacerebbe fare il tante: la Indycar, la Nascar, la UEC, il VTCR, ripeto, è il credito della spessa. <ride> L'importante è essere in, eh, continuare con questa atmosfera di, di amicizia nel gruppo e poi il titolo della categoria lascia il tempo che trova. Allora niente, confido in te Fabrizio e nelle tue fantastiche idee sempre innovative e divertenti. Un messaggio che posso dare a chi ci segue, eh, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale di Fabris a simtravers.eu, dove e siete appassionati come noi di motori e di titoli simulativi, per l'appunto? Vi troverete a casa, eh, ci sarà modo di poter scambiare consigli, dare consigli e, e trovarsi un bel gruppo. Eh, detto questo, vi auguro un buon 2019. Eh, al prossimo appuntamento, che sarà appunto in Svezia, eh, il mio compagno Luca ce la metteremo tutta per bello spettacolo ciao, ciao Fabrizio, ciao a tutti per quanto riguarda i sindrivers niente, questa è la strada giusta nel massimo rispetto come ho detto prima e agonismo, insomma ai massimi livelli eh, ma di pari passo appunto con il rispetto in pista per quanto riguarda invece le persone che ci seguono, per chi ha dei dubbi è il posto giusto per, per cominciare ragazzi, sempre nel massimo rispetto, collaborazione e ora vado in pista a provare che sono indietro col setup ciao